Salve a tutti, benvenuti in Accademia. Oggi prepareremo insieme un dessert al piatto a base di temacia e cioccolato al latte. Iniziamo subito con la preparazione della gelée all'arancia rossa e iniziamo mescolando insieme lo zucchero, il succo d'arancia rossa e lo sciroppo di glucosio. Facciamo scaldare gli ingredienti. Quando i primi ingredienti si saranno riscaldati, andremo ad aggiungere lo zucchero e la pectina, miscelati insieme. Andremo a mettere una goccia di succo sulla punta del rifiattometro. Aggiungeremo a fiamma spenta il succo di limone. Sceliamo per bene e la coliamo in uno stampo in silicone e la faremo raffreddare a temperatura ambiente fino a quando non diventi dura. Una volta solidificata la copperemo con questo coppa pasta. Procediamo preparando la base del nostro dessert, che è una pasta frolla al cacao. Iniziamo mettendo nella planetaria il burro a temperatura ambiente e lo zucchero a velo. Facciamo emulsionare bene gli ingredienti fino a quando non si sia creata una, una crema. Aggiungiamo a questo punto i tuorli. Quando il tuorlo si sarà ben amalgamato, aggiungeremo la farina ed il cacao. Quando gli ingredienti saranno amalgamati bene, Andremo a mettere la frolla in, uh, in frigorifero e la faremo riposare per qualche ora. Una volta riposata andiamo a stendere la frolla. Una volta raggiunto lo spessore che vogliamo la andiamo a tagliare con la bicicletta. E andiamo a bucarla per facilitargli la cottura e non fare venire bolle nel forno. Adesso procediamo col fare la mousse al cioccolato. Prendiamo il latte e lo mettiamo insieme al nostro tè, facendo un'infusione a caldo. Mettiamo nel microonde per qualche secondo. Una volta pronto, andiamo a mescolarlo col cioccolato. Adesso andiamo a incorporare la panna semimontata. Manca solo di incorporare la gelatina alla nostra mousse che andiamo a sciogliere prima nel microonde. Per collare la nostra mousse nello stampo usiamo un colino cinese per facilitarci questo compito. Prima di inserire i nostri inserti dobbiamo far cristallizzare bene la nostra mousse, quindi la mettiamo 5 minuti in abbattito. Una volta che la nostra mousse ha tirato andiamo a inserire i nostri inserti di gilet e andiamo a metterli sopra dei pezzettini di pan di spagna che abbiamo coppato della stessa misura. Non resta altro che ricoprirli di mousse. Procediamo col mettere i dischetti di frolla che abbiamo precedentemente fatto. Cerchiamo di centrarli bene e di spingere un po' dentro. Una volta solidificata la nostra moussa andremo a decorarla con della vellutina, con un colore marrone chiaro faremo la base e con del verde faremo la colonna, andremo a mettere la nostra colonna. Un angolo del piatto, adesso procediamo col fare la decorazione del piatto. Usiamo del colore verde. Decoriamo ancora il piatto con una glassa al cioccolato fondente. E infine andremo a appoggiare una foglia, foglia d'oro alimentare. Vi ringraziamo per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao! Ciao.